Un bel ritrovato ancora a tutti quanti, anche agli ultimi fratelli e sorelle che piano piano si sono collegati insieme a noi in questi momenti. Dio vi benedica davvero davvero tanto e spero che questo santo sabato possa continuare fino alla sua conclusione nel migliore dei modi ricevendo le speciali benedizioni che Dio ha in serbo per noi. Vorrei tanto invitarvi ma di innalzare un'altra piccola, piccola preghiera in questi momenti, dopodiché inizieremo. Signore nostro, ancora una volta rinnoviamo la nostra richiesta di una maggiore attenzione, abbiamo bisogno del Tuo Santo Spirito e Ti prego parla al cuore di ognuno di noi in questa occasione. Grazie Padre, nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen. Carissimi, noi viviamo in tempi solenni, viviamo così vicini al momento del secondo avvento di Cristo Gesù e c'è una sola opera che deve essere conclusa e portata a termine e questa è l'opera di proclamazione del Vangelo Eterno che troviamo nel messaggio dei tre angeli a ogni abitante della terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Vorrei leggervi una citazione tratta dal libro La Verità sugli Angeli, pagina 210, paragrafo 2. Cristo sta per tornare. Per la seconda volta, con quale intenzione? Con l'intenzione di salvarci. Cristo sta per tornare per la seconda volta a salvarci. E che cosa ha fatto per salvarci in vista del suo ritorno? Ha inviato i messaggi del primo angelo, del secondo e del terzo per preparare gli esseri umani a questo evento. Questi angeli rappresentano coloro che ricevono la verità e presentano l'Evangelo al mondo con grande potenza. Carissimi fratelli e sorelle, qual è quel messaggio, quel triplice messaggio che deve essere predicato affinché gli uomini possano prepararsi per il secondo avvento di Cristo Gesù ed essere salvati per preparare gli uomini di questa terra è il messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo. Se ci ricordiamo, quando andiamo in Apocalisse capitolo 14, Apocalisse capitolo 14, iniziando dal versetto 6, ci viene presentato il messaggio del primo angelo. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno. Da annunziare ad ogni abitante della terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E che cosa diceva a gran voce al versetto 7? Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. E questo è il messaggio del primo. Angelo, ma il messaggio del secondo angelo continua dicendo, poi seguì un altro angelo che diceva: Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. E al versetto 9 segue un terzo angelo che grida a gran voce, dicendo di stare attenti a non adorare né la bestia, né l'immagine della bestia, né di ricevere il marchio della bestia, ma anzi di prepararsi, di preparare gli uomini, gli abitanti di questa terra, di ogni nazione, tribù, lingua e popolo, al versetto 12, nell'osservanza dei comandamenti di Dio e della fede di Gesù. Questo sarà il nostro unico scudo in questi ultimi giorni. E noi siamo chiamati, come uomini, abbiamo visto la citazione che ci dice questi angeli rappresentano coloro che ricevono la verità e presentano l'Evangelo al mondo con grande potenza. Il messaggio del primo angelo, del secondo angelo, del terzo angelo, questi tre angeli che volano in mezzo al cielo, di fatto rappresentano me e te che abbiamo ricevuto il messaggio della verità che abbiamo ricevuto il messaggio del Vangelo Eterno di Cristo Gesù, della vittoria sul peccato, e che ora, a nostra volta, lo proclamiamo. Andiamo a vedere un semplice passaggio delle scritture dove ci mostra che chi evangelizza, chi trasmette, predica il messaggio dell'Evangelo Eterno di Cristo Gesù, di fatto viene considerato come un angelo. Galati, capitolo 4. Galati, capitolo 4, leggeremo assieme il versetto 13-14. e Si sta parlando di Paolo, è Paolo che parla? Galati, capitolo 4, dal versetto 13 ci viene detto. Voi non mi faceste alcun torto, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. Che cosa stava facendo Paolo qui? Paolo stava evangelizzando i Galati. Versetto 14: e a quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste né vi fece ribrezzo, al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. I Galati accolsero quel Paolo, che era andato a loro evangelizzandoli, come un angelo di Dio, come un angelo che vuole in mezzo al cielo e che porta il messaggio dell'Evangelo, dell'Evangelo Eterno. Allo stesso modo, anche noi, che oggi riceviamo questo prezioso messaggio, questo potente messaggio che deve essere predicato al mondo intero, anche noi veniamo ritenuti, come degli angeli, come dei messaggeri. Angelo di fatto significa messaggero, messaggero di buone novelle. Andiamo a vedere perché è così importante per noi. Perché Dio ha scelto che io e te, come semplici strumenti umani, veniamo impiegati in quest'opera della predicazione del Vangelo e perché Dio non ha scelto gli angeli. Sapete, qualcuno potrebbe dire no, no, questi angeli sono proprio angeli angeli. Perché Dio non si vuole servire dei suoi angeli per proclamare il messaggio dell'Evangelo? Perché non lo vuole fare? Potrebbe farlo e l'opera potrebbe finire oggi stesso, con i santi e potenti angeli di Dio che, predichino sulla faccia di tutta la terra, oggi stesso l'opera potrebbe finire, ma Dio non si vuole servire dei suoi angeli, Dio si vuole servire di noi uomini come strumenti e come messaggeri dell'Evangelo eterno. Andiamo a vedere che cosa ci dice il libro La via migliore. Pagina 79, paragrafo 4 e 5. Dio avrebbe potuto affidare ai suoi angeli il compito di annunciare il messaggio del Vangelo e svolgere l'opera in favore dell'umanità, ma invece di servirsi di queste creature, degli angeli, o di altri strumenti, ha scelto noi, ha scelto me e te, come collaboratori del Cristo e degli esseri celesti, affinché. Perché Dio sceglie proprio me e te come collaboratori di Cristo, come messaggeri per la proclamazione del Vangelo? Affinché potessimo condividere le benedizioni, la gioia, il conforto spirituale che questo servizio disinteressato assicura. Quando sperimentiamo le sofferenze che provò il Cristo, ci sentiamo più uniti a Lui. Ogni sacrificio compiuto per il bene degli altri sviluppa l'altruismo e avvicina al Redentore del mondo. La citazione va avanti e ci dice Dio, che ci ha resi protagonisti del piano della salvezza, ha voluto che tutto ciò che facciamo in favore degli altri si trasformi in benedizione per noi. Con altre parole, quando noi ci adoperiamo per gli altri, non stiamo facendo nient'altro che contribuire ad una benedizione per noi. Egli, oltre ad accordare all'uomo il privilegio di condividere la natura divina, che è un qualche cosa di straordinario, la vittoria sul peccato, parole in rosso, ci ha offerto. Il maggiore onore e la più grande gioia che possa concedere agli uomini. Qual è questo onore così grande? Qual è questo maggior onore, la più grande gioia che Dio può concedere agli uomini? Qual è? Parola in blu. Agire in vista del bene dei propri simili compiere un lavoro altruistico che ci avvicina al creatore. Dio ha voluto dare a me e a te il maggiore onore, la più grande gioia di essere collaboratori di Cristo nella proclamazione del messaggio, dell'Evangelo, della salvezza di Cristo Gesù, soprattutto in questi tempi nei quali ci troviamo. Dandoci l'onore e la grande gioia di essere i portatori di luce, di essere coloro che annunciano il messaggio dei tre angeli. L'imminente ritorno di Cristo Gesù è l'unico rimedio per il mondo, ovvero tornare ad osservare i comandamenti di Dio ed avere la fede di Gesù Cristo. Dio ci ha dato questo onore. E ora la domanda che vorrei portare all'attenzione di tutti quanti noi, perché voglio che in questo pomeriggio riflettiamo, pensiamo e meditiamo. Perché Dio ha scelto proprio me e te? Perché Dio ha scelto proprio noi? Perché Dio ha scelto me e te per questo tipo di opera? perché? Voglio che meditiamo. Abbiamo già visto qual è una prima delle risposte. Ovvero, molto importante, Dio si vuole servire di noi perché, predicando agli altri, noi abbiamo la possibilità di avvicinarci a Cristo. Aiutando gli altri noi abbiamo la possibilità di aiutarci, di, aiuta, di avvicinarci a Cristo, e di aiutare il nostro prossimo. Persino nelle difficoltà abbiamo la possibilità di sentire sulla nostra pelle quelle che furono le sofferenze di Cristo e avere il desiderio di essere più vicini a Lui. Tutto questo è in funzione di una benedizione che Dio vuole riversare su di noi. Aiutando il prossimo aiutiamo anche noi stessi ora per rispondere a questa domanda perché Dio ha scelto proprio me e te per questa grande responsabilità e per questo grande onore vorrei portare alla vostra attenzione diversi esempi e vorrei che meditassimo su alcune loro risposte il primo esempio che vorrei portare alla vostra attenzione è Mosè ci ricordiamo che era Mosè Mosè, possiamo dire, che era ad un certo punto della sua esperienza divenuto un grande uomo di Dio, un, un grande uomo prima che di Dio di questo mondo. Perché se ci ricordiamo, Mosè si trovava, era cresciuto nel contesto della corte del faraone in Egitto, era cresciuto nelle scuole d'Egitto, del mondo d'Egitto, una grande formazione intellettuale culturale, militare, era figlio della figlia del faraone adottato, Mosè era un grande uomo di questo mondo. Ma ad un certo punto Dio si vuole servire di questo uomo, Mosè, per un ruolo, per una responsabilità talmente grande e onorevole che neanche Mosè non è stato in grado di capire il perché. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio in Esodo. Esodo capitolo 3. Perché Dio si è voluto servire di Mosè per far uscire il suo popolo dalla terribile schiavitù d'Egitto, adempiendo alle profezie. Ma perché proprio di Mosè? E infatti ascoltate, che cosa dice Mosè quando Dio gli sta dicendo ormai di adoperarsi per far uscire il popolo, il popolo di Israele? Esodo, Esodo capitolo 3 e leggeremo assieme il versetto dal versetto 10, dal versetto 10. Ora capirete sempre meglio, sempre meglio a che cosa mi riferisco. Esodo capitolo 3 dal versetto 10. È Dio che parla a Mosè e dice, or dunque va, io ti mando dal Faraone, il Faraone d'Egitto, perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Versetto 11, ora molta attenzione alla risposta di Mosè. Mosè disse a Dio, io sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? La domanda è, chi sono io per questa grande responsabilità? Spero che abbiate le vostre Bibbie e ci terrei se avete la possibilità di sottolineare questa domanda che Mosè pone a Dio, oppure di scrivervela. Nel vostro quadernino degli appunti Mosè chiede a Dio, signore chi sono io perché tu mi dia una così grande responsabilità di andare a parlare col Faraone in favore di questo popolo che è il tuo popolo e di far uscire il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, chi sono io? Avrebbe potuto aggrapparsi a qualche merito Mosè? Avrebbe potuto farlo, assolutamente avrebbe potuto farlo con una mente carnale, con una mente umana. Andiamo brevemente, andiamo brevemente a vedere che cosa ci dice Ebrei. Voglio che ogni cosa sia confermata dalla parola di Dio in questa occasione. Chi era Mosè, l'abbiamo già detto a parole ma adesso leggiamolo nella scrittura. Ebrei capitolo 11, ebrei capitolo 11, e leggeremo assieme dal versetto 24. Ebrei, capitolo 11, dal versetto 24. Ritorneremo in Esodo 3. Ebrei, capitolo 11, dal versetto 24, la parola di Dio ci dice, per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mosè era ritenuto il figlio della figlia del Faraone, aveva a disposizione le ricchezze d'Egitto, gli onori d'Egitto, la scuola, l'istruzione, l'onore dell'Egitto, avrebbe potuto dire, sì, che esperienza che ho avuto fino a questo momento. È chiaro, Dio, che tu hai scelto me perché fino a questo momento ho avuto questo tipo di esperienza. Sono io l'uomo di cui tu hai bisogno, Dio? O oh, no? Non è stata affatto questa l'attitudine di Mosè, sebbene avesse avuto una grande storia alle spalle. Ma quando Dio gli dice, torniamo in Esodo capitolo 3, quando Dio dice a Mosè, Mosè, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè, Esodo capitolo 3 al versetto 11 dice chi sono io? Chi sono io per andare dal Faraone? e far uscire dall'Egitto i figli di Israele. Signore, io non sono nessuno. Non ho alcun merito. Perché, Signore, ti vuoi servire di me? Chi sono io? E che cosa ci dice Dio? E Dio disse, versetto 12, va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io. Che ti ho mandato quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Non era Mosè, non era per qualche merito di Mosè che Mosè era stato scelto per essere la guida del popolo di Israele. Ma era perché Dio era con lui ed era Dio che avrebbe manifestato la sua potenza, non tanto Mosè, non tanto Mosè. Quando noi, ad esempio, vediamo quella che è anche l'esperienza del popolo di Israele dopo nel deserto, Mosè esce dall'Egitto per la potenza di Dio, ricordiamoci, non per la forza, non per i meriti, non per l'esperienza di Mosè. Dio si è servito della sua vita, assolutamente sì, ma è stata per la potenza di Dio che il popolo di Israele è riuscito ad uscire. Dall'Egitto. E ora nel deserto, poco prima di entrare nella terra promessa, dopo 40 anni, ascoltate che cosa dice Deuteronomio capitolo 7 e inizieremo a leggere dal versetto 6. Perché Dio si è voluto servire? Perché Dio ha scelto proprio Israele? così come perché Dio ha scelto proprio Mosè, perché Dio ha scelto proprio me e te. Andiamo a vedere che cosa ci viene detto di Israele. Deuteronomio capitolo 7. Inizieremo a leggere dal versetto 6. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi ed vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Perché Dio ha scelto proprio Israele? Perché Dio ha fatto uscire Israele dall'Egitto per mezzo di Mosè? Perché Dio ha scelto proprio Mosè? Perché Dio ama questo popolo. E la domanda ora è perché Dio ha scelto anche me e te per questa straordinaria opera della predicazione dell'Evangelo eterno a tutti gli abitanti della terra? Non perché abbiamo qualche merito, non perché abbiamo più abilità rispetto ad altri, anzi, forse avremmo proprio anche meno abilità rispetto ad altre persone che si trovano nel mondo. Ma Dio ha scelto me e te perché ci ama. Tant'è che Dio ha dato il suo Onigenito figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ama così tanto il mondo che ha scelto me e te affinché possiamo essere dei buoni rappresentanti, degli ottimi messaggeri, come degli angeli che volano velocemente, potentemente in mezzo a al cielo. Perché Dio sceglie me e te? Perché principalmente Dio ci ama e ama anche le persone che sono intorno a noi e Dio vuole servirsi di noi per raggiungerle. Ci ricordiamo che cosa ci dice Romani? Quantè che ci ama Dio? Romani. In che modo Dio ci ama? Romani. Romani capitolo 5. Romani capitolo 5. E leggeremo assieme dal versetto 6, Romani, capitolo 5. Romani, capitolo 5, dal versetto 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. In questo Dio ci mostra quello che è il suo amore, benché fossimo ancora peccatori. Che vanno verso la perdizione, Cristo è venuto, è morto per noi e ora Lui ci dà la possibilità di renderci santi, irreprensibili e perfetti. Dalla nostra debolezza Cristo può renderci forti. Può renderci forti. E così come abbiamo visto, sabato scorso insieme al nostro fratello Dennis, in seconda. Corinzi, capitolo 12. Seconda Corinzi, capitolo 12. Dal versetto 9 ci viene detto. Seconda Corinzi, capitolo 12. Dal versetto 9 ci viene detto. Ed egli Dio mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ed è proprio in questo contesto che Dio si è voluto servire di noi, degli strumenti deboli e pazzi per il mondo Dio si è voluto servire di noi affinché non potessimo dire che abbiamo qualche merito, ma affinché tutta la gloria fosse di Dio e dalla nostra debolezza Dio potesse trovare della forza. Andiamo a vedere che cosa ci dice Tesori delle Testimonianze, volume 1, pagina 81 e pagina 142. Qui ci viene detto, la nostra fede deve crescere. E dobbiamo diventare più simili al Cristo, sia nel comportamento sia nella disposizione d'animo, per poter resistere vittoriosamente alle tentazioni di Satana. La grazia di Dio è sufficientemente abbondante perché ogni discepolo del Cristo possa goderne. Gesù diceva: La mia grazia ti basta. L'uomo, quando deve lottare con le tentazioni, e i cattivi pensieri può rivolgersi soltanto a Dio per trovare protezione e aiuto. Nella sua debolezza si rivolga a lui e vedrà che Satana sarà vinto e reso inoffensivo. Sostenuti dalla sua potenza, per superare le più forti tentazioni possiamo resistere grazie al suo nome onnipotente e vincere come egli ha vinto. Questa è l'esperienza che Dio desidera che noi abbiamo nella nostra vita. Questa è l'esperienza. Dalla nostra debolezza Cristo vuole trarne della forza per poter conquistare anche altri a lui e alla vita eterna. Che cosa si chiese Mosè? Ricordiamocelo ancora una volta. Chi sono io? Per questo grande onore. Chi sono io per avere questa grande responsabilità da parte tua, o oh Dio? Chi sono io e molti di noi e noi tutti potremmo chiederci chi siamo noi? Che tu, Signore, ci hai dato una così grande opportunità, una così grande responsabilità, un così grande onore per quanto riguarda la predicazione del messaggio dei tre angeli dell'Evangelo Eterno. Peccatori come siamo stati nel nostro passato, Signore, tu ti vuoi servire di noi per predicare l'Evangelo? Io so che chi deve predicare l'Evangelo deve avere un passato impeccabile. O oh no, carissimi? Proprio dei più grandi peccatori Cristo si vuole servire in modo speciale, in modo particolare, per mostrare alle persone che ancora vivono nel mondo e che ancora vivono una vita di peccato quello che Cristo può fare nella nostra vita, trasformarci completamente. Come abbiamo visto questa mattina, facendoci odiare i peccati che prima abbracciavamo con così grande affetto, che amavamo così tanto, attraverso un vero pentimento, una vera conversione, un vero ravvedimento, odieremo ciò che prima amavamo. E gli uomini intorno a noi si chiederanno, com'è possibile? Com pos che cosa ti è successo? Questa è la potenza del Vangelo. E attraverso la nostra esperienza personale, Cristo se ne servirà, non tanto, ancora una volta, ripeto, per i nostri meriti perché noi non abbiamo alcun merito, ma soltanto per dimostrare la potenza di Dio nelle nostre vite. Sapete, Mosè non fu l'unico a chiedersi perché proprio io, Signore. Chi sono io, Signore, per questa responsabilità che tu mi dai? Ma sapete che anche Davide si fece la stessa domanda? Andiamo a vedere che cosa ci viene detto in Seconda Samuele, capitolo 7. Questo è il momento, Seconda Samuele, capitolo 7, questo è il momento nel quale Davide si propone di costruire una casa, un tempio per Dio. Seconda Samuele, capitolo 7, e leggeremo assieme dal versetto 1. Seconda Samuele, capitolo 7, leggeremo assieme dal versetto 1, qui la parola di Dio ci dice Quando il re Davide si fu stabilito nel suo palazzo e il Signore gli ebbe dato riposo liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, disse al profeta Natan Vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natana rispose al re, va, fa tutto quello che hai in mente di fare perché il Signore è con te. Che cosa voleva fare? Davide? Voleva costruire una casa, lui diceva come, guarda, io vivo in questa splendida reggia, vivo in questo splendido palazzo e l'arca di Dio, l'arca del patto, con la legge di Dio, si trova sotto una misera tenda, consumata da 40 anni di deserto. voglio costruirgli una casa, voglio... che grande desiderio è stato quello di Davide, non è così? E forse anche noi a volte, forse alcuni di noi, iniziano a pensare così come ha fatto Davide, vedono le case nelle quali si trovano, i comfort che hanno, le belle macchine che si guidano. C'è cioè, un signore... Ho tutto questo da parte tua che tu mi hai dato la possibilità di avere? Tutti questi privilegi, tutti questi comfort? Che cosa posso fare per la tua opera? Non è forse anche quello che stiamo vedendo nella scuola del sabato? Nella scuola sabatica, in questi sabati mattina? Parlando di economia, restituzione, offerte, decime, eccetera? Che cosa potrei fare io? Per la tua causa si chiedeva Davide e disse: Mi è venuta un'idea, costruirò una casa, costruirò un tempio per il Signore, che possa ospitare l'arca del patto, la presenza personale di Dio. E in questo contesto, Dio vede, Dio vede quello che è il desiderio sincero di Davide. E sapete che cosa dice Dio? Dio ripaga questo desiderio di Davide, sebbene, sebbene non gli permetterà a Davide stesso di costruire uh, questo tempio, ma lo permetterà a suo figlio Salomone. Però ascoltate in che modo Dio ripaga questo straordinario desiderio di Davide nel costruire una casa a Dio. La seconda parte del versetto 11 verso la fine. Dio parla a Davide e gli dice, ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, il Signore ti annuncia questo. Sarà lui che ti fonderà una casa. Davide diceva, io voglio costruire una casa al Signore. E Dio l'ha affermato attraverso il suo profeta Natana e gli ha detto, Fermati, non sarai tu a costruire una casa a Dio, ma Dio ha visto il desiderio del tuo cuore e voglio dirti ancora di più. Non sarai tu che costruirà una casa a Dio, ma sarà Dio che costruirà una casa a te, Davide. Come una casa a me? Cosa significa? Versetto 12. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio. Che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui come un padre ed egli mi sarà figlio. In questo momento, Nathan ispirato da Dio parla di quello che sarebbe stato Salomone suo figlio dopo di lui che avrebbe costruito una casa, ma in modo particolare. Questa è una profezia messianica. Servendosi di suo figlio Salomone, ecco che Dio menziona che nella discendenza di Davide sarebbe sorto il vero re dei re, il vero signore dei signori colui che avrebbe avuto un dominio e un regno eterno, ovvero Gesù Cristo. In questo momento Dio dice a Davide che da lui sorgerà il Messia. Gesù Cristo sarà della sua discendenza. E va avanti il versetto 15. La mia grazia non si ritirerà da lui come si è ritirata da Saul che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. E il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ascoltate ora, Nathan riferì a Davide tutte queste parole, tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse, «Chi sono io, Signore Dio? E che cos'è la mia casa?» perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto. Vedete qui delle parole simili a quelle che abbiamo sentito pronunciare da Mosè? Anche Davide dice, signore, chi sono io? Per un grande onore come questo, che tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto e mi abbia dato una così grande ho possibilità di avere nella mia discendenza colui che sarà il salvatore del mondo, il re dei re, colui che regnerà per sempre, Cristo Gesù. Chi sono io per questo grande onore che tu mi dai? Avrebbe potuto dire Davide? Ah, scontato! Scontato che hai scelto me, Signore. Certo, sono io che ho ucciso Golia. No? Sono io che sono diventato re. Sono io che ho preso il posto di Saul, che tutta la gente mi acclama perché sono bello. Sono io che ho distrutto e che ho allontanato ogni pericolo. Tutti i regni intorno a me li ho distrutti, ho dei meriti. È per questo, Signore, che tu mi hai scelto e che hai scelto la mia discendenza per avere quello che sarà, colui che sarà il Salvatore del mondo, Cristo Gesù, nella mia discendenza. Ma anche Davide non ha ragionato in questi termini. Anche Davide, come Mosè, ha chiesto, Signore, chi sono io? che tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto, chi sono io, Signore, che tu abbia scelto proprio me? Non ho nessun merito. Non ho nessun merito. Perché non erano i meriti di Mosè averlo portato lì. Non erano i meriti del popolo di Israele che avevano portato ad essere quel popolo che era. Non erano i meriti di Davide che l'avevano portato ad essere il grande re Davide, o no? Era semplicemente l'amore di Dio che aveva per quelle persone, che aveva per l'uomo, per il genere umano, per il suo popolo e per le nazioni intorno a loro che dovevano essere attratte da Mosè, da Davide, dal popolo di Israele. Andiamo a vedere un altro passaggio davvero molto, molto, molto interessante che ci mostra effettivamente che non era affatto per i meriti di Davide, perché tutto questo proveniva dal Signore ed era solo merito di Dio. Prima cronache, capitolo 17. Prima cronache, capitolo 17. Questo è un passaggio parallelo a quello che abbiamo visto precedentemente in Seconda Samuele. Prima cronache, capitolo 17. Questo è lo stesso capitolo che troviamo dove ci parla del desiderio di Davide di costruire una casa, un tempio, a Dio. E ora vorrei tanto che leggessimo assieme dal versetto 7. Ascoltate attentamente come, come si presenta Davide, chi era di fatto Davide, e andiamo a vedere quali meriti Davide ha avuto in tutta la sua vita. Prima cronache, capitolo 17, il versetto 7 ci dice, parlerai dunque così al mio servo Davide, era nata nel profeta. Così dice il Signore degli eserciti, io, ed è, e parla qui come se fosse Dio, io, Dio, ti presi, parlando di Davide, mentre seguivi le pecore al pascolo. Perché tu fossi la guida di Israele, mio popolo. E sono stato con te dovunque sei andato. Ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e ho reso il tuo nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Voglio chiedervi di chi erano i meriti. Di Davide o oh no? Erano solo i meriti di Dio in tutto questo e Davide lo sapeva Davide lo, so lo sapeva e non si assumeva alcuna cosa così come pure Mosè non si assumò nulla versetto 11 Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu te ne andrai a raggiungere i tuoi padri io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza uno dei tuoi figli e stabilirò saldamente il suo regno Egli mi costruirà una casa, e io renderò stabile il suo trono per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli mi sarà figlio, e non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che ti ha preceduto. Io lo renderò saldo per sempre nella mia casa e nel mio regno, e il suo trono sarà reso stabile per sempre. Ancora una volta, parlando di Salomone, si riferiva a Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. E ora ascoltate. Quella che è la risposta di Davide e vorrei che facciate vostra questa risposta. Vorrei che la facciaste proprio vostra. Ascoltate attentamente che cosa ci viene a dire. Ascoltate che cosa ci dice. Dal versetto 16. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse Chi sono io, o oh Signore Dio? E che cos'è la mia casa che tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? E va avanti, versetto 17. Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, o Dio, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. E ora? E ti sei degnato di considerare me come se fossi uomo d'alto grado o oh signore Dio che potrebbe Davide dirti di più riguardo all'onore che è fatto al tuo servo tu conosci il tuo servo che attitudine straordinaria Davide parlando a Dio gli dice signore chi sono io tu mi conosci bene, chi so io non sono nessuno, Signore. Tu mi hai fatto arrivare fino a questo punto. Signore, non posso fare altro che ringraziare te e non me stesso. Tu mi hai degnato di considerare me come se fossi un uomo d'alto grado, quando invece ero un semplice pastorello. Ma tu mi hai considerato di rendermi come un uomo d'alto grado chi sono io, Signore? E ora, come Mosè, come Davide, molti tra di noi potremmo chiederci, Signore, chi siamo noi, Signore? Questo popolo di uomini semplici, di pastorelli, di persone semplici di questo mondo, Signore, chi siamo noi per poter annunciare al mondo intero un messaggio come quello che tu ci hai dato. Non è forse questo un grande onore? Tu, Signore, ci consideri come se fossimo degli uomini d'alto grado. È così che noi siamo visti davanti agli occhi di Dio. Ed è straordinario. Quale grande onore hai riservato a Davide, Signore? Quale grande onore riservi a noi? Il maggiore degli onori è quello di renderci partecipi, di condividere quella che è la proclamazione del Vangelo con noi uomini e non con gli angeli e non con altri strumenti. Tu, Signore, ci vuoi rendere dei messaggeri che vadano a proclamare quello che è il messaggio della verità presente? il messaggio dei tre angeli, l'imminente ritorno di Cristo Gesù e l'unica soluzione per il genere umano che è l'Evangelo Eterno di Cristo, i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Signore, tu ci hai dato questa grande opportunità e questo grande onore. Sapete, anche un'altra persona pronunciò le stesse parole. Ci ricordiamo di Salomone? Andiamo a vedere che cosa ci viene detto in seconda cronache, capitolo 2. Dopo che Dio diede a Salomone la grande saggezza come nessun altro uomo sulla faccia di questa terra ha avuto, andiamo a vedere che cosa disse Salomone quando Dio gli disse «Costruiscimi una casa». Tuo padre ha preparato tutto quanto, ora è giunto il momento di costruirmi una casa, costruiscimela, Salomone. E Salomone, con tutta la saggezza che Dio gli aveva detto, sapete che cosa rispose a Dio? Seconda cronache, capitolo 2, leggiamo il versetto 6. Salomone che parla e dice... Ma chi sarà tanto capace di costruirgli una casa se i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo? E Salomone adesso dice, e chi sono io per costruirgli una casa anche soltanto per bruciarvi dei profumi davanti a lui? Salomone che cosa disse questo uomo? il più saggio sulla faccia di questa terra. Dio gli ha concesso questo grande talento, anche se poi non è stato impiegato nel migliore dei modi, ma quando ancora era vicino a Dio, quando era vicino al Signore e aveva appena ricevuto questo straordinario dono della saggezza, questo straordinario talento, era proprio la saggezza che parlava in quel momento. E, e Salomone che cosa disse? Signore, chi sono io? Per costruirti una casa. Per essere io alla tua presenza e per avere questo grande onore, questa grande responsabilità di costruirti una casa. Chi sono io per fare ciò? Chi sono io per fare ciò? Mosè? Davide? Salomone? Che cosa gli mette in comune tutti questi tre uomini? Quando loro guardavano a loro stessi, non vedevano i loro meriti, non vedevano i loro onori, non vedevano le loro conoscenze, non vedevano tutto ciò di cui si potrebbe inorgogliere un uomo al giorno d'oggi? Loro vedevano soltanto la mano di Dio che operava in loro favore. Che nella loro debolezza dava loro forza. Perché? Ricordiamoci perché. Perché Dio amava quegli uomini, perché Dio amava e ama tutt'oggi l'uomo. Ecco perché Dio si serve di me e di te. E anch'io e te, come loro, possiamo dire, Signore, chi siamo noi che tu ci hai scelti per questa missione? Sapete, riesco a pensare in parte alla mia esperienza personale di conversione, che sicuramente non può essere affatto comparata con quella che è l'esperienza uh, di Mosè, di Davide, di Salomone, ma posso pensare all'esperienza di, di Mosè, di come lui fu educato nelle scuole più importanti del suo tempo e della sua epoca. Posso pensare a Davide che era un giovane affascinante, pastorello, posso pensare a Salomone che era un altro giovane, saggio e intelligente e posso pensare in parte, in parte, posso meditare su quella che è la mia esperienza personale anche perché ricordiamoci che il sabato è fatto apposta come memoriale, come per ricordarci che Dio non soltanto è il nostro creatore, ma che Dio è anche il nostro Redentore e noi dovremmo ricordarci settimanalmente quelle che sono state le esperienze di Dio per liberarci dalla nostra vita del peccato di prima, dalla nostra vecchia vita per portarci alla mirabile luce della sua salvezza. E sapete quando penso a quella che è la mia esperienza? Di come fin da giovane, fin da bambino, un biondino, Bellino, che andava a scuola, frequentava la scuola, una buona scuola, se la cavava per quanto riguarda l'intelligenza, la saggezza. In quel momento, quando sono entrato in questo ambito dello sport, e forse alcuni di voi mh, avranno sentito la mia esperienza per esteso, Um, ho iniziato a giocare a rugby, a questo sport di competizione, dopo qualche tempo, uh, non Dio, ma uh, quella che è stata l'esperienza che ho avuto nel passato, quando non conoscevo, comunque non, non avevo il desiderio di seguire Dio, qualcun altro. Um, il nemico mi metteva e mi dava la possibilità, in un certo senso, di essere la guida della squadra nella quale giocavo. E sapete come un pastore deve stare dietro alle sue pecore? Così, stando dietro a quei miei compagni di squadra, motivandoli a fare del loro meglio per vincere la partita, per distruggere i nemici e per vincere noi, per tenerli tutti quanti uniti, Posso dire in un certo senso, poiché erano dei tempi di incoscienza per me, nei quali non conoscevo Dio, posso dire che in un certo senso Dio si sia servito di quell'esperienza passata per farmi capire qualche cosa di importante riguardo a quanto sia difficile e complicato a volte essere la guida per un gruppo di persone per un gregge di fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere educati, che hanno bisogno di essere motivati, che hanno bisogno di essere spronati a fare la volontà di Dio, che hanno bisogno di rimanere uniti nel fare la volontà di Dio. E quello stesso zelo che avevo un tempo per lo sport, per la corsa, per gli esercizi, per vincere le partite, per arrivare primi in campionato, per accedere alle selezioni, per arrivare a livello nazionale, eccetera, eccetera, eccetera, quello zelo Dio, nella mia debolezza e nella mia stoltezza, lo ha trasformato in una forza per l'avanzamento della sua opera. Quello zelo che prima ha Avevo nel guidare un gregge di giocatori di rugby oggi posso applicare quello zelo motivato da Dio e secondo i metodi di Dio nel portare avanti quello che è il popolo di Dio. Così come Mosè ha avuto la possibilità di guidare il popolo di Israele, così come Davide all'inizio della sua esperienza fin da giovane guidava le pecore e la domanda che mi viene sempre che voglio porre all'attenzione alla mia attenzione all'attenzione anche vostra è chi siamo noi perché Dio ci abbia scelto chi siamo noi perché se Mosè Davide e Salomone dissero Signore chi sono io per avere questo grande onore chi sono io che tu mi dia questa grande responsabilità? Ancora di più noi ci possiamo chiedere, Signore, davvero chi sono io per avere questo tipo di responsabilità? Chi sono io per avermi fatto arrivare fino a questo punto? E che tu mi tratti come si tratta uno di alto grado? Non sia... non sono assolutamente nessuno, e anche noi non siamo assolutamente nessuno come uomini, così come Mosè, come Davide, come Solomone, ma tutta la gloria è di Dio. Tutta la gloria è di Dio e nessun merito personale. Prima Timoteo, prima Timoteo, prima Timoteo, capitolo 1, Prima Timoteo, capitolo 1, e leggeremo assieme il dal versetto 12 al versetto 16. Prima Timoteo, capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 16. Paolo ci dice, io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma misericordia mi è stata fatta, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa, è questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pienezza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto a Lui per avere la vita eterna. Dio ci mette al suo servizio nonostante il nostro passato nonostante la nostra vita di prima affinché proprio attraverso la trasformazione di vita del carattere dell'attitudine possiamo essere una potenza ancora più grande per le persone che sono intorno a noi molti di voi probabilmente si chiedono signore perché hai scelto proprio me perché hai scelto proprio me e sapete Posso vedere in questo momento nella chat molti tra di voi, cari fratelli con i quali abbiamo condiviso molte esperienze con uh, i quali continueremo a condividere altre esperienze con i quali inizieremo a conoscerci ancora meglio, che Dio ha scelto proprio te affinché tu possa mostrare al mondo e alle persone intorno a te quella che è la potenza e la grandezza di Dio. Oh carissimi, e di dimostrare alle persone quanto Dio ci ama per davvero. Perché tutto questo, l'abbiamo letto, Dio ha scelto il popolo di Israele perché? Perché lo amava. Dio sceglie te Dio sceglie me perché ci ama e desidera che attraverso di noi noi possiamo raggiungere altri uomini che Dio ama. Ecco perché Dio ci sceglie ed ecco perché Dio desidera operare attraverso di noi. E ricordiamoci ancora una volta, se noi siamo qui in questo momento non è perché siamo migliori di quelli che sono lì fuori. Ma perché Dio è misericordioso e attraverso di noi Dio vuole raggiungere anche gli altri. Ricordiamoci che è Dio, a Dio che vanno tutti i meriti. E Filippesi? Filippesi capitolo 2. Filippesi capitolo 2 ci dice al versetto 13. Filippesi 2, versetto 13. Infatti è Dio che produce in voi il volere. E l'agire secondo il suo disegno benevolo. È Dio che produce in noi che cosa? Il volere e l'agire. Ditemi se tutti i meriti non sono di Dio. O oh sì, i meriti sono esclusivamente di Dio. Un altro passaggio dall'Antico Testamento che troviamo in prima cronache, capitolo 29, prima cronache, capitolo 29. E ancora una volta ci viene menzionato l'esempio di Davide e del popolo di Israele. Durante la costruzione, durante uh, in realtà, i preparativi per la costruzione del Tempio, uh, vi ricordate del momento nel quale Davide um, fa un invito al popolo di offrire delle offerte volontarie affinché possano essere adunate, in modo tale da preparare tutti i materiali per la costruzione del Tempio, che poi avrebbe costruito suo figlio Salomone. Ebbene, in questo momento le offerte vengono raccolte e Davide quasi quasi non creda alla quantità di offerte che sono state raccolte per la costruzione della casa. E ascoltate qual è l'attitudine ancora una volta di Davide in questo contesto, prima cronache, capitolo 29, e leggeremo assieme dal versetto leggiamo assieme il versetto 14. Il versetto 14 ci dice chi sono io? E chi è il mio popolo? Che siamo in grado di offrirti volontariamente così tanto. Chi sono io e chi è questo mio popolo che è in grado di offrirti in modo volontario tutte queste offerte? Così tanto chi siamo noi? Il versetto 14 va avanti, perché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Dio è colui che produce in noi il volere e l'operare. I meriti appartengono a Dio. I meriti appartengono a Dio. E l'unica cosa che possiamo chiederci è, Signore, perché proprio me? Perché proprio te? mi stai ascoltando in questo momento. Signore, perché ci hai, hai scelti proprio a noi? Perché proprio noi con tutta l'esperienza terribile che abbiamo avuto in passato? Ho davvero l'ultimo versetto per noi, col quale vorrei che rimanessimo e meditassimo e vedessimo qual è lo scopo di Dio per ognuno di noi. Ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 27, ci viene detto. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Che cosa vuole dimostrare Dio attraverso me, attraverso te? Cristo in noi, la speranza della gloria. Chi sono io, potremmo chiederci che tu, Signore, voglia servirti di me. Il Signore ci risponderà e ci dirà, io ti amo, Marco, e desidero che Cristo si rifletta in te che tu possa essere una luce anche per le persone intorno a te, non di quella che è stata l'esperienza dei tuoi meriti personali, ma di quella che è la potenza di Cristo nella tua vita. Il versetto 28 continua e va avanti dicendo «Quel Cristo che noi proclamiamo, quella speranza della gloria che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza», affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Dio, si il Signore, si vuole servire di noi, affinché attraverso di noi Dio possa manifestarsi Cristo in noi, la sua gloria, la speranza della sua gloria e del suo perfetto carattere possa risplendere in noi e attraverso questa esperienza, nella quale noi manifesteremo Cristo alle persone intorno a noi, allora anche quelle persone saranno esortate a seguirne l'esempio, a convertirsi e essere salvate. Era per questo che Paolo lottava con così tanto zelo, con così tanto ardore nella sua debolezza, che Dio riusciva a manifestare in lui la sua forza e la sua potenza per la conversione degli altri. Perché Paolo non cercava i suoi meriti personali, a proposito, anche Paolo avrebbe potuto reclamare dei meriti personali. Ma non lo fece perché si rese conto che era tutta follia, era tutta pazzia. E l'unica cosa di cui Paolo poteva gloriarsi? L'unica cosa di cui Salomone poteva gloriarsi? L'unica cosa di cui Davide poteva gloriarsi? L'unica cosa di cui il popolo di Israele poteva gloriarsi? L'unica cosa di cui Mosè poteva gloriarsi? Era di Cristo. Cristo in voi, la speranza della gloria. Non c'è altra gloria, non c'è altra speranza in questo mondo che porti alla vita eterna se non Cristo. Cristo che vive in noi. La speranza della gloria. Carissimi, in questo momento vorrei che rifletteste, e con queste parole voglio lasciarvi, Vorrei che rifletteste, perché proprio questo seguirà nei momenti uh, successivi a questa meditazione, vorrei che rifletteste a voi stessi, così come Mosè, Davide e Salomone. Si sono posti la domanda, Signore, chi sono io che tu mi abbia dato questa grande responsabilità di annunciare il Vangelo l'ultimo messaggio di grazia, di avvertimento, di speranza del Vangelo alle persone intorno a me, che possono essere amici, vicini, colleghi di lavoro, compagni di scuola. Signore, chi sono io che tu mi abbia dato questa grande responsabilità? Vorrei che nei momenti che seguiranno, dove siamo abituati di solito a portare delle domande, e anche delle risposte da parte nostra, vorrei che questi fossero dei momenti un po' speciali e che ognuno di noi, in breve, potesse raccontare parte della sua esperienza, a grandi tappe, a grandi tappe, di quello che era un tempo e di come Dio lo ha portato ad essere uno strumento nelle mani del Signore convertito a Cristo per la salvezza di altre persone. Questo è quello che vorremmo fare in questa occasione pomeridiana e vorrei che continuaste a riflettere, Signore, chi sono io che tu mi abbia dato questa grande responsabilità? Signore, i meriti sono tuoi. In che modo tu, Signore, hai operato nella mia vita fino a questo momento per darmi la possibilità di essere uno strumento nelle tue mani? per la salvezza di altre persone che sono sulla via della perdizione. Loro si chiedevano, chi sono io, Signore, per una tale responsabilità? La nostra domanda è, Signore, chi siamo noi? Per una responsabilità così grande come quella che tu ci hai affidato, di proclamare il messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo in un tempo solenne come questo poco prima del secondo avvento di Cristo Gesù. Vorrei tanto invitarvi a pregare assieme per concludere questa prima parte, dopodiché seguirà una piccola pausa e poi un momento nel quale ognuno di voi, a seconda uh, di chi vorrà esprimere qualche propria esperienza personale, potrà farlo. Vi invito a pregare. Signore nostro, ti vogliamo ringraziare perché i meriti, Padre, sono tuoi. Ti ringraziamo, Signore, per Cristo Gesù che Tu hai dato in nostro favore. Grazie per come hai condotto la nostra vita fino a questo momento. Ci rendiamo conto, Signore, di non essere che carne e ossa, ma di essere animati dal Tuo Santo Spirito, che è soltanto il Tuo Santo Spirito a darci la vita che abbiamo ed è soltanto grazie a te signore che possiamo essere per davvero degli uomini e delle donne forti solo grazie a te signore siamo qui facendo parte del tuo popolo senza di te signore noi siamo persi siamo perduti ti prego Padre, aiutaci ad essere riconoscenti e aiutaci ad incoraggiarci gli uni gli altri. E ti prego Padre Celeste, continua ad operare in nostro favore. Ti ringraziamo perché tu ci ascolti e ti ringraziamo Signore perché ci fai rendere conto che noi dipendiamo soltanto da te. Gesù diceva in Giovanni 15, versetto 5, senza di me voi non potete fare nulla. Ed è vero, ed è vero Signore, noi senza Cristo non possiamo fare assolutamente nulla. E per questo ti ringraziamo, grazie per questo grande dono che tu hai offerto per ognuno di noi, affinché chiunque creda a lui non perisca ma abbia vita eterna. Ti abbiamo pregato nel suo prezioso nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.